Sasha, prego. Devo stare in piedi, no? Eh, sì, forse anche se ti tieni che tu sei giovane sì, sì, per farlo. Nulla, io è la primissima volta sì. che vengo a vivermi questa esperienza, arrivo qui in un momento un po' complicato della mia vita, in cui stavo soffrendo per mie cose diciamo, personali, familiari, eccetera. Ed ero in una sorta di periodo un po' veramente difficile. e... Sicuramente ringrazio Iole, che è appunto la mia ragazza che mi ha permesso di, cioè, di arrivare qui e non di, di costringermi ma di illuminarmi magari. Da quando ero piccolo avevo questa sorta di desiderio, sentendo i nonni, i bisnonni, perché ho una famiglia molto numerosa, ho conosciuto tutte le generazioni, ho avuto questa fortuna qui. e Nel mio paese in Abruzzo si usano queste, no? queste spedizioni, le chiamo io. E quindi è una cosa che da quando sono piccolo c'ho dentro e credevo la, di dover vivere prima o poi dico sempre che era una delle dieci cose da fare prima di morire anche scherzosa ma è così ed è quindi che adesso sono a quota 9 me ne mancano 9 ancora e sono arrivato un po' scettico lo ammetto nel senso che io non sono ehm, magari mi sento un po' diverso da tutti voi non in senso negativo ma perché vi vedo molto diciamo chi più chi meno vicini alla preghiera, vicini alla costanza, che è una cosa che a me manca tantissimo, cioè sono ho questo problema, cioè tolto lo sport, che era la mia passione di vita, sono una persona un po' incostante, quindi non faccio fatica a mettermi tutti i giorni a pregare. Ne parlavo anche col padre Anton che ringrazio perché è stata una figura mh, meravigliosamente inaspettata a livello spirituale in, questo, in questi giorni per me. Ovviamente ringrazio anche tutti voi perché la mia testimonianza più grande è questa. cioè voi siete per me la testimonianza, nel senso.. Um, non è che ho deciso volontariamente di non venire in certi posti a ascoltare le testimonianze ma credo che le testimonianze ci possono essere in strada a Milano, a Torino ovunque possiamo avere vere testimonianze di sofferenze o, o robe veramente che ti distruggono no? e in questo caso voi siete stati le mie più grandi testimonianze chi più chi meno con la propria storia di vita, con i propri, le proprie lotte quotidiane quindi questa è la cosa che, che, che vi dico col cuore um, le, il giorno che mi ricordo tra tutti in realtà il primo rispetto agli altri che è quello che per me è più significativo perché come sono arrivato su in collina, la collina delle apparizioni eh, ho fatto la mia tranquilla scalata insieme a tutti voi e poi mi sono seduto e ho iniziato a sentire dei brividi strani, cioè, avevo pelle d'oca ma ero a maglie corte qualcuno l'ho raccontato, c'erano 35 gradi sul mio corpo quindi non, non so perché c'erano questi brividi poi li sentivo dal collo, li, li vedevo fisicamente anche sulle braccia e poi mi sono messo a piangere pregando delle mie cose personali e quindi quel momento mi ha segnato questo percorso ho sempre avuto una certa ipersensibilità da quando ero bambino ma è una certa spiritualità che però non ho mai professato e con la preghiera e con magari andando in chiesa o confessandomi non lo facevo da, da più di 4 anni L'ho fatto con padre Anton, è stato, sono state due ore, chiedo scusa a chi mi ha aspettato per tre ore lì giù, però è stato bellissimo, eh, ho pianto tanto, mi sono liberato tantissimo e quindi è un'esperienza cioè, a messo giu, l'ho vissuta personalmente in maniera bellissima, unica e mi auguro che insomma sicuramente di tornarci, di tornarci magari con persone a cui fare del bene e racconterò questo, cioè la mia testimonianza è che a prescindere da essere giovane, non giovane si, si soffre perché le mie generazioni sono del 92, quindi 30 anni quest'anno tanti ragazzi non comprendono, non comprendono la spiritualità, non comprendono il fatto che si può essere vicino al Signore, credo che, che possa essere proprio un aiuto nella mia anche vita, carriera, io comunque lavoro nel mondo dello spettacolo, ho lavorato nella moda, continuo a farlo e spesso c'è questa roba di vedere quel settore come un settore che non può essere vicino a questa realtà, invece ci, ci si può essere benissimo dentro, e, e anzi il Signore ci può accompagnare e dare più forza e, per poter raggiungere i propri obiettivi e questo potrebbe essere un qualcosa che posso raccontare ai miei coetanei o anche a persone più piccole che ormai sono totalmente lontane si pensa solo a, al possesso, al materialismo ed io ero uno di quelli che comunque si lascia un po' volte a volte accecare da quello no? dal bel vestito, dal farti vedere, sempre bello, sempre giusto sempre. quindi ecco mi auguro che questo cambiamento iniziato e che abbia sempre un'evoluzione a mio modo, di certo non con tre rosari al giorno perché ammetto che non so, non, non, riesco, non riuscirei a farlo ma magari come mi diceva il padre come dicevo magari un mio, gloria al padre un mio padre nostro può valere quanto mille no? quindi è questo il senso e niente, vi ringrazio e speriamo che le prossime generazioni miglioreranno insieme a me